Pezzali, Renga e Neck. Tre amici in tour. Tre carriere straordinarie, Neck. Max. Renga. Sono loro i protagonisti dellimperdibile tour che caratterizzerà il 2018, dal 20 gennaio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga saranno insieme sui palchi dei principali palasport italiani. Sono stati colonna sonora di intere generazioni, Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nick è l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti e in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta. Unendo le loro straordinarie carriere creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva. Sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno. I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da FEP Group. Saranno disponibili dalle ore 1600 di mercoledì 13 settembre su ticketone. Ite dalle ore 1600 di lunedì 18 settembre nei punti vendita e prevendite abituali. Dalle ore 11 di oggi, lunedì 11 settembre, è in radio e disponibile in tutte le piattaforme digitali duri da battere, Warner Music. Il nuovo singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai suoi due nuovi compagni di viaggio, Nick e Francesco Renga. 5 media partner ufficiale dell'evento. Queste le prime date di Nick Max Renga, il tour. 20 gennaio all'Unipol Arena di Bologna. 22 gennaio al Brixia Forum di Brescia. 25 gennaio all'Ards Stadium di Genova. 26 gennaio al Pala Alpitour di Torino. 29 gennaio alla Adriatica Arena di Pesaro. 31 gennaio al Pala Sele di Eboli, se a 3 febbraio al Pala Art Hotel di Acireale, CT. 12 febbraio al Pala Ban di Mantova. 16 febbraio all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova. 20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze.